Ma cosa sta succedendo allo studio? E perché siamo comparsi qui? Ho capito Giada, sta arrivando lui! Lui chi? Ma come lui chi Giada? Titano! Titano, è tantissimo ah, che non lo no, vedo, no, che ma, bello! Ma, ma, no Giada, no, non c'entra niente lui! No, il titano degli elementi! Oh, wow! Wow! Ma, ma è maestoso! Aspetta, aspetta, ma è proprio... È Guarda, qui bellissimo. Ma... Senti, facciamo un unboxing perché voglio Stavo voce... per dirtelo io. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh. Wow, che bello! Bellissimo. Che ne dici di andarlo a scoprire insieme? Ci sto. Ecco a voi il possente Titano, l'essere più antico di tutta Gorm. Colui che ha liberato la magia della natura e creato i primi popoli gormiti. Le sue origini sono misteriose, come altrettanto leggendari sono i suoi poteri, che gli permettono di controllare ogni volta di magia, compresa la potentissima Energia Alfa. Da secoli, ormai, nessuno sa dove sia il Titano. Pare infatti che dopo aver combattuto una grandissima battaglia contro un nemico misterioso, abbia donato il suo cuore ai Solark e agli Eclipsion, ritirandosi a meditare e aspettando il momento in cui la natura si sarebbe trovata di nuovo in pericolo. Il titano è buono, ma la natura stessa dell'energia alfa lo può rendere temporaneamente cattivo in un gioco di equilibri tra l'ordine dei Solark ed il caos degli Eclipsion. Wow, Giada, certo che la storia del Titano è davvero molto misteriosa. Eh? Sì, è molto molto bella. E finalmente sono riuscita a capire per quale motivo ci sono questi cerchi di energia eh sì. di colori diversi. Eh sì, perché rappresentano i solar e gli Eclipsion. Eh sì, il bene e il male. Guarda che si possono Mattiamoli. attaccare qui. Ecco, ah, vedi? solar ed Eclipsion, due energie diverse. E guarda un po' se accendo cosa succede. Senti un rumore. Guarda. Sono tutti i suoni. Senti, ecco! Cambia vedi? anche luce! Vedi, prende il colore arancione perché rappresenta i Solark e poi... e Il viola! Per, per mantenere l'equilibrio tra il bene e il male! Ma sai che parlando di equilibrio mi è venuta in mente una bellissima challenge? Ah sì? Che ha a che fare con l'equilibrio? Eh, ma adesso lo scopriamo! Andiamo! Vieni. Oh, mi piace il momento della challenge! La challenge di oggi riguarda sì. l'equilibrio! Ah, ma allora Giada, vuoi perdere in partenza? Tu hai davanti il campione mondiale dell'equilibrio! Ah, sì? Guarda, visto? Uh, ok, è meglio che spiego Vabbè. un attimino come funziona la challenge sì. Allora, c'è questa corda okay. che sarà il nostro percorso da seguire Ok, quindi c'è un percorso Esatto. Mm. Si inizia da qui e finisce là dove c'è Sol che ci aspetta uh, Ok Ma non è che bisogna camminare, sennò è troppo facile Ah, io pensavo che dovevamo fare così, prendere i gormiti e andare là No, è troppo facile così il percorso bisognerà farlo su un piede. Su un piede! Sì, saltellando! Saltellando! Arrivi dal gormita, lo prendi, però non è finita qui. Bisogna andare dalla parte opposta di dove si trova il gormita e prenderlo. In tutto ciò, mm? bisognerà anche cantare. Ah. La sigla dei gormiti. Ah! Va e bene. Se uno cade, ha perso la sfida pure eh sì eh, ci sarà Beh, è, no? è troppo semplice non voglio farti perdere subito Giada quindi prego inizia pure tu perché mm, ok perché intanto che devo. che un secondo devo capire ok vado eh. ok vai inizia pronti a combattere tuo Gormiti qui per vincere eroi degli elementi siete vai preso Già, oh, ha perso una pezza. Ah, hai perso lo scudo. Eh non no, ma non mi importa. Aspetta eh, che adesso li risistemo. Tanto Va tu riscaldati, eh. Vabbè, eh, quindi non è, non è detto che hai vinto però. Eh. Eh, eh. Vediamo se tu impieghi. Aspetta che mi riscaldo. Uno, Aspetta, eh. due, tre, quattro, cinque, oh scusa, e non l'ho fatta apposta. Sette, bene. otto, adesso faccio questo. Uno, e due, uno, e due. Just. Dai, non è così difficile. Perché mi sto riscaldando già. Ci dai. vuole solo un po' di concentrazione, ok? Adesso questo, adesso ah. okay. oh, equilibrio, equilibrio, wow. adesso questo. Wow. Ed ok, ecco ci qua. sono, sono prontissimo per sconfiggerti. Vai. Ok, vado, allora hai detto su. piedi sono. Posso Sei farlo? già stanco? No, stavo guardando l'Ord sol. Ah, ho capito. Okay. Vai. Vai, forza, inizia. Pronti a combattere, gormiti, ok? Qui. Ti di... vedo un pochino in difficoltà. Non è vero? Non ce ne... Gianni, ma cosa fai? devi almeno arrivare fino alla fine, sempre il ah. solito. Già. Dai, ti aiuto ad alzarti? Sì. sì. Meno male che eri il campione dell'equilibrio, eh? No, è che volevo vedere se eri attenta. Senti, vado un attimo a bere un goccio d'acqua, eh. eh. Ok, intanto io vado avanti. Ecco, Giada, eh, in questa challenge mi sono sentito come un elefante dentro una cristalleria <ride> che, che può solo rompere tutto. Giovanni, è ride. stranissimo questo tuo paragone, mm. perché proprio adesso andremo a parlare di cristalli. Uh. Guarda un po'. Gormiti, potenza degli elementi, forza del cristallo! Combatti! Dorak. grande e forte! Wow, Giada, è stato un video super prezioso! Eh sì, hai proprio ragione. Poco fa stavi parlando della cristalleria, giusto? Mm -hmm, sì. Come un luogo dove ci sono oggetti estremamente fragili. Eh sì. Ma i cristalli non sono solo quelli dei bicchieri. Ah. Anzi, per cristallo si intende la forma della struttura solida geometricamente regolare che si può trovare in molte pietre preziose. spesso tra le più dure e resistenti del pianeta, che hanno come particolarità la loro lucentezza. Tra le più conosciute c'è il diamante, ma anche il turchese, il quarzo, il rubino e i lapislazzuli, che sono delle pietre blu con all'interno delle pagliuzze color oro. Wow Giada, sei sempre a insegnarmi qualcosa di bello. Per esempio oggi ho capito che i cristalli possono essere anche molto resistenti e forti come i gormiti. Esatto, sì. Sei una persona preziosa. Eh, preziosa come... aspetta, come... Um, come un cristallo. <ride> con questo complimento mi fai arrossire... Come un rubino! <ride> Ma adesso è arrivato il momento che ci piace tantissimo! Un momento prezioso! Un momento prezioso, esatto! Quello delle foto e delle dediche. Sei pronto? È arrivato il momento della... BACHECA gormitica. Gianni ci è arrivato un disegno da parte di Matilde ah, ok ok wow guarda cosa ha disegnato hai visto cosa ha disegnato ha disegnato tutti i gormiani eh sì perché nella dedica c'è scritto il perché allora eh, leggo eh miei carissimi Gianni e Giada sono Matilde ho 15 anni per festeggiare l'arrivo della potentissima energia alfa ho deciso di disegnare i quattro giovani eroi gormiani nella nuova versione Ma, hai avuto una bellissima idea li hai fatti davvero benissimo sono davvero molto molto molto li hai fatti anche nel dettaglio notate. brava brava brava complimenti brava. e anche voi se volete vedere i vostri disegni andate sul sito gormitishow.gormiti.com e noi li mostriamo in puntata Giada è finito l'episodio? Eh sì, i nostri amici cosa devono fare Giada? Allora, eh, vediamo perché lo fai sempre tu eh, seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di Youtube esatto, esatto, e devono continuare a mettere tantissimi like e, like e condividere, condividere il video. video Un saluto da Gianni e Giada Ciao, Ciao.